allora la relazione col paranoico deve essere una relazione pulita, schietta e, da, e in down position mm, mm, cioè mm, eh, mm. si toglie tutto ciò di ericksoniana memoria di, tutto ciò che è evocativo, tutto ciò che è suggestivo, tutto ciò che è in, in un qualche modo um, dominante nella relazione perché noi abbiamo un paranoico che si difende quindi colui che viene da noi è intanto una classe di paranoici perché i paranoici hanno due grandi poli quindi quello che abbiamo ripreso dalla psichiatria che è il polo astenico, quindi coloro che sono in difesa e quindi devono difenderci da questo nemico malevolo altro fuori più o meno intensità poi ci sono i cosiddetti stenici quelli che si difendono <coughs> aggredendo o minacciando e quelli molto più difficili sono due, due relazioni che, che vengono in terapia allora, sono due relazioni terapeutiche completamente diverse mm. eh, tutte e due che cosa hanno in comune? la diffidenza e quindi dire allora, avere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 Eh, che è l'agenzia antimafia, no? Ah, della DIA, no? ok, della DIA. Ah, ah. Sì. Eh, perché lei aveva dei problemi che, insomma, la stavano perseguitando con le telecamere, eccetera, eccetera. Insomma, quindi era un delirio strutturato a tutti gli effetti. Uh -huh. e io ho passato le prime due sedute dicendo che non ero io la persona giusta che poteva aiutarla. Uh -huh. Uh -huh. Eh, è stata lei che eh, mi diceva no, me l'hanno detto quelli della DIA, quindi so che lei è brava e mi può aiutare. Se è dicevo... sul delirio, se tu mi dici: che, delirio, Se tu dici che è la mafia, senti. io sono uno psicoterapeuta, che posso fare io se ti spiano? Nulla, ah, okay, bravo, allora ciavatta. questa adesso stiamo parlando proprio del delirio paranoico. Sì. ma il delirio non è accessibile alla razionalità chiaro.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 Um, un collega australiano già che parla della no bullshit therapy lui non parla per i, terapia, per i, per i paranoici però il principio è quello no? Cioè, una terapia senza cavolate, senza fronzoli, trasparente dove eh, vediamo. Perfetto. e l'aspetto comunicativo che hai detto è molto interessante uh, via tutti gli aspetti di linguaggio evocativo di cercare di catturare la persona no? stare su lo stesso piano addirittura fino ad arrivare nel caso di Le, Le, Le, Lirio,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 Um, di un aspetto tipico della tecnica con chi, è, uh, con chi ha questo tipo di, di problema perché abbiamo visto un po' dal, dal punto di vista del delirante okay, sovvertiamo il delirio, cavalchiamo il delirio per sovvertirlo e poi concentrarci su quello che viene fuori ma con uh, la persona che, vive, che si difende o che attacca gli altri perché è convinta di essere sotto una costante minaccia di questi altri con la maiuscola dopo aver stabilito questa relazione trasparente, tecnicamente come procediamo? Allora, eh, la cosa è bella, perché una volta che si è, si è costruita la relazione con, con il paranoico, lui che soffre di relazione intensa, così come la descrive Gregory Batson, mm -hmm, mm -hmm. <ride> e quindi... <ride> e quindi una relazione indispensabile noi diventiamo alleati del paranormal mm. cambia la qualità totalmente mm. probabilmente siamo gli unici alleati della sua vita in quel momento ok quindi, okay. Quello... Sì. quindi la prescrizione eh, elettiva che va inserita eh, ovviamente eh, nel quadro dell'intervento della specifica persona perché la soggettività della persona non deve essere eh, deve essere sempre rispettata perché è il punto di leva essenziale eh? mm -hmm. eh, la classe di, eh, di intervento è una prescrizione che è stata studiata al centro di terapia strategica è una prescrizione paradossale mm -hmm. perché perché il paranoico costruisce la su, il suo problema Andando alla ricerca delle prove a conferma eh, che gli altri stanno facendo qualcosa di malevolo nei suoi confronti. E la prescrizione è esattamente questa: mi cavalca sia il delirio che la struttura del problema. Quindi ti chiedo di fare meglio questa cosa. Quindi, tutti i giorni quando vai in quel luogo, il capo ufficio, la sorella, l'amica, eh, chiunque sia, eh, fai uno studio dettagliato e ricerca eh, le prove evidenti che quello che stanno cerca di individuare da guardando gli altri cerca di capire che cosa stanno facendo di malevolo contro di mm -hmm. te e da cosa lo capisci negli anni dal loro sguardo da quello che fanno da come ti parlano mm -hmm. E allora, eh, questa è una manovra che eh, come dire, è di intervento e anche eh, molto incisiva perché eh, la maggior parte di questi pazienti, sto parlando di una percentuale molto elevata, che adesso non mi ricordo perché ce l'ho nel libro, quindi non lo dico, eh, torna e dice eh, ma no, eh, non ho trovato tutti Niente. questi indicatori, mm -hmm. okay. E quindi lì eh, si continua a mantenere questa cosa mantenendo però una relazione di alleanza ma siamo sicuri che non hai trovato niente riprovaci mm -hmm. come diceva sant'agostino si convince prima è meglio chi lo fa da solo sì. e quindi questa, eh, questo riconsegnare di nuovo la stessa prescrizione permette di, a, alla persona di convincersi da solo perché più cerca, meno trova, è chiaro che da solo eh, modifica la percezione. Sì. Certo è che ci sono anche delle persone che tornano e tornano con tutti i dettagli. Mm -hmm. Dicono sì, allora l'ho trovato, eccolo, questa è la prova. E questo che cosa ci dice? Che, ci dice che siamo nel delirio. E quindi di nuovo dobbiamo ritrovare una... Manca. Eh, modalità giusta di intervento specifico per i contenuti del suo delirio e intervenire di nuovo a quel livello. Fantastico! Che bello! Um, mi, mi piace proprio questa intervista, Emanuela, perché um, stai dando una serie di dettagli e di spiegazioni che peraltro fanno vedere la struttura che c'è sopra e L'aspetto di come si coniuga insieme no? uh, di nuovo relazione, comunicazione, tecnica. Non possiamo prescindere da essere alleati in maniera netta e pulita della persona perché altrimenti la tecnica da sola non, non, sarebbe, non sarebbe sufficiente. Um, ok, ti chiederai ancora tante cose, uh, però voglio sempre tenermi intorno a. Um, ai, tre, ai 30 minuti. Um, nel libro parlate ti chiedo ancora un paio di cose. Nel libro parlate anche della paranoia di sé. Uh, Cosa che intendete in particolare? Eh, ehm, è una definizione nostra, mm. è una definizione che è acquisita da gente in terapia strategica, perché è stato sicuro, è, di collaborazione anche numericamente. La paranoia di sé è una... È, è, è il nemico il nemico non sono più gli altri ma sono io stesso mm. quindi io ho avuto la prova di non poter contare su di me mm. è, una, è, è, è una situazione drammatica è una situazione apparentemente depressiva a volte sta nella classe delle depressioni maggiori e una eh, depressione a tutti gli effetti però con la qualità paranoica perché la persona deve difendersi da se stessa mm -hmm. e non ci riesce Chiaro. ed è una eh, classe di problema molto pericolosa perché lì davvero eh, abbiamo trovato degli elevati rischi di suicidi e anche in quel caso mandate la persona a cercare conferme che non troverà della propria um, incapacità, mettiamo così? Allora, eh, lì è troppo presto, mm. non è una manovra elettiva da fare subito, in prima istanza, mm -hmm. eh, perché non la sanno fare, certo. <ride> loro eh, si portano dietro eh, una certezza di essere meno degli altri, mm -hmm. e l'essere meno degli altri porta dietro eh, come dire delle emozioni sia primarie che non solo è la paura ma è il terrore di essere scoperti per quello che non si è mm -hmm. perché paradossalmente sono delle persone molto intelligenti, capaci e non limitate continuano a lavorare nonostante questa grande tarlo mentale eh, quindi hanno una paura che diventa terrore ogni qualvolta che entrano in relazione per esempio in ambito eh, lavorativo se succede un piccolo incidente che per loro è la dimostrazione evidente che non sanno fare una cosa, ecco che immediatamente esce fuori gli altri, gli altri si sono accorti della mia incapacità. E qui loro si nutrono davvero di un'emozione pazzesca che è la vergogna. Mm. La vergogna è un'emozione secondaria che non ha possibilità di essere spiata come la colpa, invece, mm -hmm. eh, che fa sentire impotenti, e che può portare ad aprire la finestra del settimo piano di una casa e, certo. e volare via. Quindi, come ci lavorate? Tolto ovviamente che la maggiore prima cosa sia assicurarsi che il rischio suicidio sia, allora fatto eh, talvolta c'è bisogno di lavorare con il sistema famiglia e mm -hmm. renderli consapevoli del rischio che si corre. Mm -hmm e decidere a volte anche l'opportunità di interventi psichiatrici certo. eh? non è escluso questo eh, però lì l'intervento principale come punto di partenza è il farli lavorare eh, sul, sulle emozioni che provano attraverso la scrittura loro sono dei grandissimi arrabbiati con se stessi mm -hmm. e sono dei grandissimi invidiosi degli altri mm -hmm. Per cui c'è un'idealizzazione dell'altro, ma nell'invidia. Quindi io vorrei essere come voi e non sono. Mm -hmm. E di conseguenza il nocciolo è la rabbia verso se stessi. Chiaro. Sono persone che hanno anche delle sofferenze fisiche da rabbia in... Mm -hmm. eh, perché trattengono tutto, danno l'impressione di essere cercano di essere il più possibile, come dire, accettati eh, magari gli altri li accettano anche, ma eh, loro no mm -hmm. e quindi dobbiamo lavorare sulla rabbia fino all'esaurimento fantastico quindi è la rabbia che porta... la diminuzione della carica emozionale forte della rabbia poi, eh, diventa il punto di accesso per contenuti diversi ascolta, um, ti chiedo un'ultima cosa um... Per grazie perché è fantastico, secondo me è un'intervista che ehm, da molti spunti sono anche andato a, vo a voler ehm, far vedere alcune cose che permettono di capire che ehm, tutto questo tipo di approccio alla terapia prevede strategica, terapia breve in generale ma in particolare la terapia prevede strategica non è un mero, una mero applicazione strategica di strategie, no? Uh, e secondo me quest'ultimo esempio lo è stato ancora di più perché ho fatto quella domanda ehm, perché spesso vedo che c'è un'applicazione quasi um, quasi da manuale de, oh, si usa il paradosso, sovverto ma non è sempre così scontato ti chiedo quest'ultima cosa è la domanda che io generalmente faccio la domanda di chiusura che faccio a alla fine di ogni intervista. Immagina di dover consigliare a degli psicologi, cioè i giovani psicologi di allenare un esercizio, un esercizio o una strategia, um, per allenare una competenza, un'abilità che possa tornargli utile, allenarla anche nella vita quotidiana, una competenza, un'abilità che possa tornargli utile in seduta nel lavoro con questo tipo di problemi. Mm. Eh, quale potrebbe essere il suggerimento da dare? Allora, eh, diciamo una cosa trasversale che va bene dal, eh, dal problema clinico, ma anche dalla convivenza, mm -hmm. è ut utilizzare la gentilezza come arma. Mm. Mm. Allora, eh, che cosa fa il paranoico? Cosa fanno tutte le persone che si sentono a disagio nelle relazioni? Ah, creano una forma di evitamento relazionale che poi conferma la loro debolezza. Insomma, certo. qui, Più evitano, più eh, si trovano a sentirsi disarmati. No? Certo. Allora... Eh, una delle prescrizioni, ma è una modalità assolutamente civile che abbiamo un po' perso, è quella di utilizzare la gentilezza anche con le persone che non si conoscono. Certo. Quindi il piccolo accenno, il buongiorno alla persona che trovi sullo stesso marciapiede e ti incrocia con lo sguardo, eh, l'aggiungere una parola in più a chi ti sta accanto sull'autobus perché oggi piove... Eh, il eh, prego passi prima lei mm -hmm. allora queste sembrano eh, come dire eh, delle cose banali ma eh, sono delle formidabili interazioni sociali eh, che fanno sì che eh, quello che era lo sguardo all'infinito a New York 30 anni fa è l'unico modo di essere eh, cittadini del mondo senza interferirsi, no? Però eh, quindi eh, evitando il contatto non richiesto, eh, questo genera paranoia certo. nel senso del termine, genera follia perché l'uomo è un animale in relazione, come dice jacques Vitterzal: che comunque l'uomo è in relazione, l'uomo, per essere uomo, è deve essere in relazione con gli altri, altrimenti perde l'identità di se stesso. Certo, fantastico. E quindi allenarsi alla gentilezza vuol dire allenarsi a eh, riconoscere che l'altro esiste e se uno comunica con gentilezza l'altro gli risponde di conseguenza. Perché? E questa è la grande scoperta della scuola di Palo Alto. È vero. Il potere della comunicazione no io posso intervenire nel contesto se comunico in un modo o in un altro comunque certo. intervengo fantastico um, bellissimo mi raccomando psicologi applicatele tutti perché non soltanto lavorerete meglio ma anche <ride> sarà un posto migliore no? mi piace sì. mi piace tanto mi piace tanto emanuela um, Grazie mille perché mh, è stata un'intervista ricca um, Ti dicevo prima che io, prima del eh, coronavirus, ho prestato la nostra dentessa il libro E me lo posso mostrare, tu lo hai lì per caso da, da far vedere? Il libro? Eh sì, così lo facciamo vedere Se sei paranoico non sei mai da solo vediamo un po' a questo, sì? Ok, eccolo Se sei paranoico non sei mai da solo Esatto, non... Sì, sì, si vede, si vede, si vede carissima, insieme a Tiziana Verbitz, eh, sì. bello, utile, per quel giusto mix tra uh, spiegazione da um, letteratura e utilità per il clinico, quindi beh, sì. consigliatissimo. diciamo che questo è un libro che è proprio diviso in due parti, sì. C'è una parte, diciamo, descrittiva su cui eh, si spiega come si forma e come si mantiene il problema della paranoia, supportato dalla descrizione di piccoli casi clinici. Poi c'è una seconda parte che è una parte, diciamo, riservata un po' più ai tecnici sì. e in particolare ai tecnici che conoscono <coughs> la terapia breve strategica. Sì. Consigliatissima. E secondo me può essere utile anche per per chi non è abbezzo alla terapia strategica I, i gap che ci possono essere di conoscenza si riempiono abbastanza facilmente per come l'avete scritto allora grazie ancora e spero di vedere te Tiziana presto e buona giornata grazie Flavio a te buone cose e alla prossima ciao <ride> buone cose grazie davvero